Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della vanilla e come potete vedere siamo in 1.15 l'ho tolto l'ho messa, ho aggiornato il server, adesso possiamo trovare le api anche se non le, ancora, non le ho ancora trovate e non so cosa è successo ma sono usciti un sacco di pikmin quindi adesso ne slegniamo un po' Se ce la faccio non capisco perché ce ne erano così tanti l invasione boh forse non lo so comunque ci facciamo quest'oro e questa esperienza che comunque bisogna di ricaricare l'armatura non fa mai male e ci siamo anche fatti un sacco di oro allora poi vediamo allora altre cose come vedete qua non c'è più ah stavo dicendo si sì, prima che ho dovuto riavviare il video perché non mi stava registrando l'audio ma ah, stavo dicendo qui ho fatto una farm di diane che non l'ho ancora fatto vedere e va bene siamo andati in una giungla l'ho presa qui ci sono delle cesoie di mezzerotte altre cose ho tolto la casa di Red Harper perché tanto vi ho detto che non voleva venire nella serie. E in generale penso che non faremo più video assieme. Comunque. E altre cose. Ho oh, un sacco di roba nuova adesso. Faccio vedere che in questo periodo, anche se non ho giocato molto. Ma innanzitutto mettiamo a posto questa roba qua. Questa. Anche se questa magari imparciamo la il nero convertiamolo in nero e l'oro mettiamolo qua ma allora, come potete vedere ho un sacco di nuova roba perché ho farmato un po in questi giorni allora la spada me la metto poi da sopra e il nero la metto qua ho farmato un botto di roba in questi giorni e tra le varie cose che ho ho un po' di roba qui perché eh, insieme a un mio amico abbiamo diciamo che non è che abbia fatto tanto io però un mio amico ha deciso di aiutarmi so, ho cliccato uno per sbaglio ha deciso di aiutarmi e mi ha, mi ha distrutto quelle manuente quindi adesso abbiamo un po' di roba poi ho anche un po' di ossa perché ho convertito un po' di bomb meal poi adesso ho un sacco di nuove shulker box e non so dove sia finita la mia litra, ma penso sia in una shulker box Altre cose, sono. ho visitato sempre con il mio, col mio amico il la posto laggiù che avevamo trovato e c'erano il ghiaccio, che non mi ricordo come si chiamano, il bioma degli iceberg e altre cose non me lo ricordo poi ho riempito tutte queste casse, sempre scavando e non mi ricordo se c'era altro cibo ho trovato questa mela d'oro incantata per cui vabbè c'è un po' di roba che devo finire e mi sa che devo andare a dormire tra le altre cose che ho fatto ho formato anche un po' di legno quindi allora mettiamo questo nella nostra forma automatica cioè nella nostra fornace automatica volevo dire tra l'altro non so se vedi, siete accorti ma un bug della 1.15 Ah questa cosa qui che se è incantata la chestplate Sarà incantato anche qua Adesso come vedete non è incantato Metto la chestplate e è incantato Non capisco perché Comunque Va bene questi sono dettagli Altre cose non so se lo fa solo a me ma la 1.15 mi lagga Mi lagga molto di più della, della RL -Craft. E Altre cose sono andato avanti in questi giorni a costruire in generale. Eh, Volevo farvi vedere che se andiamo avanti di qui. Eh, ho costruito un po' di roba. E eh, però ci vuole un po' ad arrivare. E qui ho messo questo blocco qua per farvi vedere che qua sotto c'è poi ancora tutto la, lo scantinato. E ho trovato questo cavallo qui un cavallo scheletro si può anche cavalcare è abbastanza forte comunque qui sono andato avanti come già che si scende cosa? sono andato avanti ho fatto nuove stanze le ho scavate <coughs> e qui invece le, le ho già anche riempite di animali poi qua dovrò tagliare un po' volevo farvi vedere anche cose che abbiamo costruito ah, avevo intenzione non so se in questo video perché in questo video sarà uno più che tutto, un video più che tutto di informazione che tra l'altro mi sono indicato di dire delle cose, potrei farlo mentre che viaggio <coughs> allora, devo alzare la voce perché qua manca della terra allora, eh, non so se l'avete già visto ma siamo arrivati ai 60 iscritti dopo questi 50 iscritti che li abbiamo sudati cioè li ho sudati come non, non so che cosa perché salivano, scendevano, arrivavano a metà, salivano, scendevano boh finalmente a metà di so siamo a 63 iscritti e non ho più pubblicato video così sta roba non ho più pubblicato tanto video in questi giorni perché non ho potuto diciamo perché eh, con le vacanze non mi ricordo se ho portato dei video ma mi sembra di sì e si è frizzato il server allora non era questo che volevo fare ma innanzitutto uccidiamo anche quel creeper In detto così ci facciamo un po' di esperienza e ripariamo questa armatura Ehm, siamo arrivati a 60 iscritti ma non è questo tra l'altro questa pianura qui è stata fatta a mano e eh, non oso pensare che ha c'è tutto sto tempo per farla tra l'altro quella casa che avete visto prima vado che brutto uccidere gli enderman nel lag ok ce l'ho fatta questa casa qui è un po' strana diciamo ha uno stile particolare e qui c'è un creeper che non è molto particolare l'ha mm. costruita slide tra l'altro le varie cose che ha fatto tra le varie cose che ha fatto mm, lui ha fatto un sacco di cose quindi nel frattempo che andiamo sotto e esploriamo un po' tutte le cose che ha fatto e tra l'altro, spoiler, è lui l'unico che mi ha aiutato a fare tutto, tra l'altro l'ender perle funziona. Wow, mi sono saltato un po' di roba. Ah, questa qui è la sua base, qua sotto diciamo, ha fatto un po' di roba, ha catturato le mucche, ha fatto ferro via, ha fatto robe, e non so proprio bene dove che l'abbia fatta, ma mi ha detto che aveva costruito un acquario mi hanno trovato il bioma dei mh, coralli per questo ci è venuta anche l'idea di costruire eh, qualche acquario, volevo poi anche farlo io in casa mia e eh, porca miseria quante farme enormi che ha fatto ah, potrebbe arrivare prima o poi qualcuno eccolo qua perché ho chiamato madamarco perché è da poco che ha fatto una live. comunque andate a seguirlo allora eccolo qua l'acquario Ah, si passa da qui ci sono un po di pesci e ci sono i pesci palo dobbiamo fare attenzione comunque è abbastanza pieno di roba eccole lì non devo toccarli quindi ammazza e ha fatto un po di cose tra l'altro qui cosa c'è niente ok comunque è molto carino e probabilmente vorrei fare anche una cosa così chiudiamo di nuovo la porta e niente penso sia finito qua tutto non mi ha detto che ha fatto altre robe poi se ha fatto altre robe le scopriamo in diretta questo lo scavo perché di esperienza allora ragazzi mentre sono andato in miniera ancora trovato altre due diamanti e un, eh, un creeper si è stato ucciso da una zombie da um, uno scheletro mi ha dato questo vedi di Volevo ascoltarla insieme a voi Fa schifo Quindi magari mettono pure il copyright Quindi mettiamolo qui E poi quando voglio ritiro Allora tra le altre cose voglio dire In questi giorni non ho più portato molti video Ehm Allora tra che non ho avuto tempo Tra una cosa e l'altra E alle, alla fine il vero motivo è che io vivo con delle persone In casa E Siccome non posso mandarle via, intanto ne potremmo che parlo. Vado verso questa zona qui, dove c'è eh, Mister Redroids che sta costruendo questa zona un po' strana. Faccio vedere che abbiamo costruito la metropolitana. Che ha costruito la metropolitana. Io ho con altre persone in casa, stavo dicendo, e questa cosa. Non mi permette di registrare video sempre. L'inverno la gente non va fuori, io non trovo più tempo per eh, registrare e quindi io alla fine registro momenti strani della giornata. E, ad esempio sabato sera è appena finita la live di Matamarco. Tra l'altro è andato a seguire Matamarco che non ho visto tutta la live ma non so se è arrivata ai 200 iscritti. Intanto se volete farla arrivare ai 200 iscritti Se volete seguire me va anche bene E intanto questa strada è molto lunga quindi non è ancora finita Tra l'altro qua sotto lì Ah ecco tra l'altro tra le varie cose ho aggiunto questo plugin delle kill cioè plugin, non è un plugin, è uno scoreboard Non mi ricordo se l'ho fatto vedere in un precedente video ma ho aggiunto due scoreboard Allora, objective List. ci sono due obiettivi vita e kill vita viene scritta vicino al nome e da un numero da, un, da 0 a 20 e ti dice la vita e poi c'è le kill che viene scritto qua per, ad esempio per provarlo io ho ucciso sette volte Madamarca e Madamarca mi ha ucciso tre volte e tra l'altro non so se taglierò quella parte perché è un po' noioso dove ero in caverna Ma ho riparato l'armatura un po' questa pala Perché questa pala ripristina perché l'avevo trovata nel nether Cioè nel land eh, Vediamo se siamo arrivati alla fine Siamo arrivati alla fine forse Parlando non me ne sono neanche reso conto e pensavo fosse più lunga Tra l'altro molto bella come la sta costruendo Royce. Ha fatto questa cosa molto bella e per qui ci dovrebbe essere una crociera Allora ragazzi l'ho trovata Era un po' più distante Per questo non la vedevamo E qua non è ancora finita Perché la stavano costruendo Però è abbastanza carino E tipo Qui ci sono un po' di buchi Qui qua c'è ancora sotto Probabilmente Che vorrà poi svuotare e fare altro tra l'altro non ho ancora neanche mai sentito la voce di Retroix. Quindi, se guardi questo video... E spero che lo guarderai perché mi aveva detto che mi seguiva, poi può. Se guardi questo video, eh, puoi ritornare sul server. Consiglio questa nave che era molto figa. Va bene, dopo questa appella direi che possiamo tornare a casa, che il video sarà già durato un sacco. Ehm... Nei commenti volevo anche.. Che cazzo. Allora, tu non stai vedendo questo. Nei commenti volevo anche che mi scriveste. Ehm che cosa volete che faccio poi nei prossimi video? Perché io non so cosa potrei fare, qualche bel progetto da iniziare. Vedete tutte le altre cose che sto facendo un po' piano tutto adesso dove tutti questi blocchi allora sicuramente faremo un acquario e lo faremo nella zona di Atlantide poi sta venendo notte quindi devo prendere a dormire e voglio fare finire tutti i, le cose laggiù stavo facendo le che bello che mi ricorda tutte le parole a memoria eh? proprio una memoria da elefanti le farme ecco finiamola così anche se non sarebbe così le farme degli animali vorrei finirle e basta arrivare un messaggio che pizza Ma detto questo comunque spero che il video vi sia piaciuto eh, se vuoi abbastanza corto boh, lo allungherò in qualche modo e spero vi sia piaciuto, ciao